sono candida nel video di oggi voglio decorare la copertina del mio quaderno personale voglio farmi un quaderno in cui inserirò particolari dei lavori che ho già fatto o di quelli quelli che farò in modo che mi rimangano memorizzati l'idea è di aggiungere fuori a righe o a quadretti a seconda della necessità e nel mezzo voglio poi fare delle pagine eh, decorate con tecniche varie pagine delle quali farò il video da pubblicare sul mio canale così magari darò anche a voi qualche spunto per poter fare qualcosa dello stesso tipo per questo motivo ho fustellato eh, le due copertine in corrispondenza di, eh, dei fori di ricariche standard di, di fogli per quaderno ad anelli per poterli appunto inserire come ho detto a righe, a righe o a quadretti a seconda delle necessità e poi, poi inserirò questi anelli modo da avere abbastanza spazio per poter caricare il mio quaderno praticamente all'infinito. Nel primo video dedicato a questo quaderno, visto che ce ne saranno degli altri, vediamo come decorare la copertina. Fatto gli stencil e attaccato le varie decorazioni della mia copertina, orologi di carta, un orologio di cartoncino un po' più spesso, pennelli, abbellimenti in legno, vado a passare la eh, modeling paste nera dappertutto. Una volta asciutta la modella in past nera, andiamo a tagliare la parte dell'orologio in esubero con la forbice, così. Okay. E adesso vado a passare dell'acrilico marrone metallizzato su tutta la copertina. la copertina voglio passare questa cera antica di stamperia di un colore verdino chiarissimo per dare un po di contrasto al fondo così scuro Finita di colorare la copertina, contro luce rimane questo verde chiaro metallizzato che dà un effetto molto particolare. Adesso nello stesso modo ho colorato la scritta DREAM, ho passato prima il bianco sotto per schiarirla e poi ho passato anche qui il verde metallizzato chiaro. Adesso con un timbro vado a fare i bordini neri in modo da sfumarli un pochino. così così rimane un pochino più attinente al resto della copertina altrimenti era troppo bianca troppo chiara perché poi contro luce verde però troppo chiara facciamo così ok giusto un po' ecco e adesso l'applichiamo direi qui prima di fare questo visto che ho il timbro passo, lo passo anche su tutto il bordo così rimane uniforme quindi ho attaccato dei, degli strass verdi ho incollato delle perline argentate e ho messo del verde sulla punta dei pennelli, ho fatto delle colature dello stesso verde sulla copertina direi che si può ritenere finita quindi per farvi vedere quello che avevo in mente apro la mia risma di ricarica di fogli prendo la mia ricarica di fogli quadrettati, questo è l'altro lato della copertina che poi andrò a completare con della carta scrap e vado ad inserire i miei anelli. Questa è la mia idea di quaderno dei progetti. Potrò inserire dei fogli nuovi quando ne avrò di bisogno e man mano inserirò delle pagine che decorerò a seconda dell'ispirazione del momento e magari farò un video per vedere se riesco ad ispirare anche voi. Anche il lavoro di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande potete scrivermi e vi risponderò oppure lasciate semplicemente un commento come volete.